Salve ragazzi, vi ricordate che la scorsa settimana abbiamo parlato del grande ascensore di cristallo di Roald Dahl? Questa settimana rimarremo sempre sullo stesso autore, però vediamo un po' quale dei tanti titoli eh, ci consiglierà la nostra bibliotecaria. Questa settimana il grande gigante gentile di questo romanzo è una bimba di 8 anni, un'orfanella di 8 anni, di nome Sofia. Le regole nell'orfanotrofio sono molto ferree, nessuno può alzarsi dopo l'ora della buonanotte. Eh, ma quella sera la luna con la sua luce faceva capolino dalle tende della, della camera e non riusciva proprio a resistere, così decise di alzarsi e di affacciarsi. E con sua immensa sorpresa vide un'altissima ombra che spuntava dalla via ed era anche un'ombra avvolta in un mantello con una borsa in una mano e una tromba nell'altra che stava soffiando qualcosa nella camera di alcuni ragazzini che lei conosceva. Cercò di capire meglio che cosa fosse ma vide che quegli occhi di quell'ombra incrociarono i suoi così presa dal panico si andò a nascondere subito sotto le coperte ma quel gigante che l'aveva vista la raccolse con tutte le coperte e la portò con sé in un paese lontano lontano, il paese dei giganti. Qui nascerà poi un'amicizia fra i due personaggi. Sia Sofia che il Gigante Gentile hanno bisogno di qualcuno a cui affezionarsi, a cui affidarsi. E Sofia scoprirà eh, che non tutti i giganti sono gentili, ma anzi gli altri nove sono eh, davvero monelli, definiamoli così, e mangio popolani, come, chiama, come dice il Gigante Gentile. Quindi insieme decidono di eh, escogitare un piano per eh, imprigionare questi giganti e punirli. Per mangiare ogni sera tanti cittadini in tutto il mondo ci riusciranno i nostri due protagonisti così diversi a vincere contro i nove giganti perché vi consiglio di leggere questo libro? Innanzitutto, un'osservazione da fare è che Roald Dahl eh, sceglie sempre dei protagonisti un po' svantaggiati. Abbiamo visto Charlie negli ultimi due episodi, chiamiamoli, nelle ultime due recensioni che è un bimbo di umili origini. Oggi troviamo Sofia, un'orfanella, e nel prossimo libro che tratteremo, Matilde, troviamo invece una bambina che non viene completamente valorizzata dai suoi genitori. Eh, quindi questa è una caratteristica particolare di tutti i suoi romanzi, ma allo stesso tempo eh, dona a questi protagonisti un po' svantaggiati una rivincita. Infatti trovano tutti una figura a cui affiancarsi, a cui eh, far riferimento positiva. Eh, ad esempio Charlie trova Willy Wonka, la nostra piccola Sofia trova il gigante il gentile altro motivo per il quale vi consiglio di leggere questo libro è per il linguaggio del grande gigante gentile eh, perché eh, il, lo scrittore riesce ad interpretarlo a renderlo davvero buffo infatti io immagino un bambino eh, di 7 8 anni che inizia a leggere questo libro e pian piano lo sorprendiamo che che ride ad esempio quando eh, fa assaggiare il gigante fa assaggiare a sofia uno sciroppo frizzantino e questo sciroppo ha delle bolle che invece di salire vanno nel senso opposto e quindi ovviamente invece di come dire eh, Esprimersi attraverso la bocca, si esprimeranno attraverso un'altra via. E appunto il nome che il gigante dà a, a questo suono sono i Pedocchio, cioè quindi è diciamo davvero divertente, è una lettura davvero divertente adatta ai bambini di tutte le età. Ragazzi! in questa settimana, in questo libro, la mia frase preferita è un po' particolare, perché il libro è stato scritto nell'82, ma eh, come vedrete, eh, leggendo appunto questa frase e tutto il libro, che eh, si rifà molto alla nostra vita attuale. La frase è del Gigante Gentile. Io non riesco a capire i popollani, riprese il Gigi. Tu, per esempio, è una popollina e dice che giganti è abominoso e mostrevole perché mangia la gente. Chiaro oscuro, Chiaro, ma i popollani si imbudella tutto il tempo tra loro, si sparapacchia coi fucili e va sugli aeroplani per tirarsi bombe sulla testa ogni settimana. I popollani uccide per tutto il tempo gli altri popollani scrivete la vostra frase preferita nei commenti. Grazie! Ragazzi, speriamo che troviate utile questa recensione. Vi ricordo che eh, a conclusione del video troverete anche il link per il riassunto di tutta l'opera. Ovviamente iscrivetevi e... A E seguiteci! <ride> Ciao. Ciao! Ragazzi, un attimo! Sei andata! Ragazzi, mi raccomando, prossima settimana!